in questo video voglio provare a parlare di quali sono i rischi che corre una persona che fa che muove un'accusa infamante verso qualcun altro e vorrei quindi soffermarmi sui rischi di chi promuove l'accusa piuttosto che non sui rischi di chi la subisce perché esistono anche innumerevoli rischi di chi subisce un'accusa infamante e si trova a doversi difendere eh, senza un ecoprocesso, quasi come fosse colpevole fino a prova contraria. Ma in questa occasione vorrei soffermarmi invece sull'altra parte, cioè sulla vittima che muove questa accusa e che a volte non si accorge dei rischi che corre, dei rischi psicologici che corre questa cosa adesso diventerà sempre più comune perché ad oggi fortunatamente inizia a esserci una certa cultura rispetto alla tutela delle vittime che quindi fa sì che il fenomeno del victim blaming cioè la colpevolizzazione della vittima sia un fenomeno sempre più raro cioè inizia a succedere che fortunatamente ad oggi chi subisce un reato ad oggi viene accusato di meno, viene colpevolizzato di meno per il reato che ha subito. E detto così sembra, una cosa, sembra strana l'alternativa, però fino a non tanti anni fa succedeva esattamente questo. Cioè succedeva che c'era una logica eh, un po' barbara relativa all'idea che per esempio chi subiva una violenza sessuale poi dovesse giustificarsi sul modo in cui si era vestito o vestita perché aveva provocato quindi quel comportamento aggressivo nell'altra persona quasi come se una gamba un po' scosciata allora potesse giustificare un fatto che l'altra persona poi agisse violenza su quella. E questo era un ragionamento un po' strano, un po' strano che però era molto diffuso e che trovava spazio anche nelle sedi legali eh, trova eh, persone, donne spesso volentieri a doversi difendere nonostante fossero delle vittime mentre ad oggi fortunatamente c'è un po' più di cultura, perlomeno questi ragionamenti anche se nei bar ancora ogni volta trovano un po' di spazio fortunatamente perlomeno nelle sedi legali questi ragionamenti non si sentono più e quindi fortunatamente c'è un po' più di cultura nella tutela della vittima, c'è un po' più di spazio nel poter denunciare. Il fatto che poter denunciare, poter segnalare dei comportamenti problematici, poi porta anche la responsabilità del eh, dover fare queste segnalazioni in un modo corretto e per farlo quindi serve riuscire a fare una distinzione tra quelli che sono i fatti, quella che è una legittima opinione che tutti noi possiamo avere e quello che è il rischio di cadere in accuse infamanti. E sono tre cose un po' diverse che è importante imparare a distinguere, perché infatti, quando vogliamo fare una segnalazione di un qualunque comportamento problematico, è importante prima di tutto dire che cosa è successo, cioè orientare nel tempo e nello spazio il fatto che è accaduto qualcosa, c'erano delle persone, si sono comportate in un certo modo, ci sono determinate tempistiche, è importante cercare di raccontare per quanto possibile la verità oggettiva. Poi c'è sempre un aspetto parziale di quello che raccontiamo ma cercare di tendere in quella direzione poi saranno eh, le forze dell'ordine a verificare poi cosa è successo e quando vogliamo raccontare questo prima è importante cercare di descrivere bene la situazione e poi è utile condire questa situazione con quella che è la propria opinione cioè dire poi mentre succedeva tutto quello io facevo determinati pensieri mi sentivo emotivamente in un certo modo, mi sono comportato in una determinata maniera, cercare di spiegare il proprio punto di vista che dà colore, prospettiva e aiuta a immedesimarsi e a capire anche la gravità degli eventi. È un aspetto centrale anche del segnalare un comportamento problematico, il fatto che sia... Eh, anche un po' colorito con una certa partecipazione all'evento. Cosa che invece però può diventare un problema è quando questa partecipazione diventa un infamare. Cioè il termine infamare di base significa fondamentalmente danneggiare la reputazione di qualcun altro. Ma non è che tutte le cose che diciamo sono delle accuse infamanti. Le accuse infamanti sono soltanto quelle in cui si va attivamente e direttamente danneggiare la reputazione di qualcun altro. Quando noi eh, diciamo che se io dicessi che qualcuno mi ha tirato un pugno, eh, potrei stare raccontando un fatto potrei dire che mi ha fatto male, potrei dire che mi eh, ha provocato un'insicurezza nelle mie capacità e una forte paura nel rapporto con gli altri, che è un aspetto di opinione personale, lo potrei raccontare ma se invece andassi a dire che allora visto che mi ha tirato un pugno lui è un violento, un criminale uno che non può vivere in mezzo alla società civile, inizierei a fare un'accusa infamante. Perché da un evento specifico inizierei a trarne delle conclusioni, delle deduzioni, delle generalizzazioni, che invece non possono andare a descrivere le varie motivazioni per cui quella persona si è comportata così. Quella è una cosa che spetta a qualcun altro stabilire, non a me. Io posso comprensibilmente avere la mia opinione, ma rimane un'opinione nel momento in cui parlo di me stesso. Se parlo dell'altra persona mi espongo al rischio di fare un'accusa infamante. E da un punto di vista legale mi espongo al rischio di diffamazione. Mentre invece da un punto di vista psicologico la questione eh, è un po' più sfumata perché le tre possibilità principali, i tre rischi principali a cui mi espongo da un punto di vista psicologico quando faccio un'accusa infamante sono prima di tutto di perdere obiettività. Cioè inizio a convincermi che il mio interlocutore, dall'altra parte, non è una persona qualunque che si è comportata in quel modo che mi ha danneggiato, ma inizio a convincermi che dietro c'è eh, tutta un'intenzionalità, una volontà, un'altra caratteristica che si vanno a, a vanno a completare il quadro, a renderlo ai miei occhi più coerente ma vanno anche a snaturarlo. C'è il rischio che quando io vado a fare un'accusa infamante, nel momento in cui credo a quell'accusa infamante, credo di avere davvero a che fare con un violento, allora c'è il rischio che tutto poi sia stravolto in quella lettura. Cioè non solo il pugno diventa un pugno di una persona violenta, nell'esempio di poco fa, ma diventa anche il quando si è avvicinato, già mi guardava male, quando mi ha parlato, mi ha parlato con un tono aggressivo. Cioè tutto può andare in quella direzione e poi c'è il rischio di non essere più eh, molto credibili nel momento in cui tutto va a giustificare una conseguenza, una conclusione che invece ho trovato io quindi il primo rischio di, fare delle, di credere a delle accuse infamanti è appunto poi di non riuscire più a distinguere tra qual è la parte conclusiva del ragionamento e quella parte invece iniziale che è importante che io usi nella segnalazione per condividere con gli altri quello che è accaduto e questo elemento poi si lega al fatto che nel momento in cui eh, come seconda possibile conseguenza eh, ci può essere il fatto che il fatto di muovere un'accusa infamante possa farmi sentire giustificato nell'avere dei comportamenti aggressivi e violenti tanto da diventare poi io il, il, il carnefice dopo essere stato la vittima. Cioè, è una cosa che adesso vediamo magari a volte nelle manifestazioni, no? manifestazioni che si muovono per motivi assolutamente condivisibili motivi legati ai diritti civili delle persone, che poi arrivano per un motivo o per l'altro poi a comportarsi invece in maniera incivile e violenta. Eh, grave, Cioè, capita che all'interno di determinate situazioni poi si possa avere la sensazione che vendicarsi sia legittimo, che l'altra persona, quello che è accaduto, non sia soltanto una cosa che è accaduta una volta o più volte, ma che sia un qualcosa che perde i suoi diritti e che merita una violenza che nessuno invece merita. Una violenza che noi fortunatamente deleghiamo allo Stato per cercare, di, nella speranza che quindi sia amministrata nel modo più corretto e sano possibile, quando nel, nelle eventuali e rare occasioni in cui proprio è inevitabile che serva. Ma invece dentro il ragionamento infamante a volte c'è la sensazione di eh, essere giustificati nel potersi comportare in maniera estrema quanto la persona che ci ha aggredito e quindi nasce un sentimento di vendetta che può essere estremamente dannoso perché può, comportare a, può portare a comportamenti che poi fanno passare dalla parte del torto e quindi poi eh, creano uno squilibrio per cui eh, si perde anche il senso della segnalazione iniziale e poi come terza possibile conseguenza una cosa che può accadere è che nel momento in cui si fa un'accusa infamante, eh, in questo sentimento in cui l'altro viene percepito come un nemico e non più come un interlocutore, eh, c'è il rischio poi del non riuscire più a distinguere tra ciò che è accaduto e questo biglione che ci si è fatti, e quindi non riuscire più a distinguere tra il danno che si è subito per l'evento accaduto e la colpa che si attribuisce alla persona che si è comportata in quel modo. Così facendo non riuscire a distinguere tra danno e colpa è un, una confusione che può avere delle conseguenze nette dal punto di vista di salute psicologica della vittima nel momento in cui riuscire a distinguere tra questi due elementi è alla base del perdono. Se noi non riusciamo a distinguere tra colpa e danno perdonare diventa estremamente difficile e il perdono da un punto di vista psicologico non è una cosa né buona, né buona né cattiva è una cosa che tendenzialmente è funzionale a un processo di emancipazione da un'esperienza eh, che abbiamo subito in qualche modo perdonare è un buon modo per voltare pagina per riuscire finalmente a non essere ancorati fossilizzati su quell'evento ma riuscire anche a guardare oltre è il perdono è più utile a chi perdona che non a chi viene perdonato e ci sono tutta una serie di criteri e di ragionamenti che vale la pena di fare in merito al se, quando e come perdonare ma in questo senso io in questo video volevo sottolineare quanto fosse importante quindi riuscire a capire qual è la parte infamante di una possibile accusa verso una persona che si ritiene colpevole di qualcosa, per riuscire a tutelare prima di tutto se stessi. Se stessi dal perdere obiettività, se stessi dal cedere a comportamenti irragionevoli, se stessi dal finire per rimanere invischiati in una sofferenza emotiva legata a un'impossibilità di perdonare qualcosa che è accaduto e quindi a un continuare a soffrire e perpetrare un danno che non rimane più soltanto in quello che è accaduto, ma che diventa un continuare a star male e imperterriti, no? e quindi proprio nella logica della tutela della vittima del rinforzare la vittima di un qualcosa è importante che le vittime riescano a fare contemporaneamente un'operazione molto complicata cioè un ragionamento contemporaneamente personale su quello che hanno subito e formale educato nel distinguere tra evento opinione accuse infamanti e provare a distinguere questi elementi per ragionarci in maniera lucida e per questo questi sono ragionamenti che spesso si fanno dentro un contesto di psicoterapia per riuscire a emanciparsi da alcune esperienze traumatiche, cioè per andare nella direzione che alcune esperienze diventino per quanto possibile solo dei brutti ricordi per fare questo però serve lavorare su se stessi lavorare sulla propria emotività, sulla propria competenza emotiva sul proprio modo formale di ragionare su queste cose e imparare quindi a approfondire un modo più funzionale più salutare di pensare a se stessi e gli altri senza farsi trascinare e danneggiare da quello che è accaduto quando succedono quindi cose che a volte ci fanno sentire di essere vittime se vediamo di fare troppa confusione, se ci scopriamo a eh, accusare in maniera infamante gli altri, forse quelle sono ottime occasioni per chiedere aiuto, che spesso e volentieri è il primo passo per migliorare.